Carina Cascella cambia idea su Giulia, promessa pubblica per la Delellis. Carina Cascella e le parole su Giulia, l'opinionista si ricrede e appoggia la Delellis in finale. Carina Cascella ha commentato la scelta dei telespettatori di far diventare Giulia Delellis la prima finalista del grande fratello Vip. L'opinionista di Domenica Live è stata chiamata in causa dai fan, che le hanno chiesto cosa ne pensa dell'arrivo di Giulia in finale. La risposta di Karina è inaspettata. Sappiamo bene che la cascella e la Delelis non sono mai andati d'accordo. Le due si sono spesso confrontate animatamente nei salotti di Barbara D'Urso. Karina ammette di aver cambiato idea su Giulia, durante il corso di questa esperienza. Infatti, la cascella la vede come la concorrente più vera di questa edizione. Ma non solo, ad aver stupito particolarmente Karina sarebbero stati i valori della Delellis. Questultima ha sempre pensato ad Andrea Damante e alla sua famiglia, senza dimenticarsi mai di loro. E questo dettaglio ha fatto ricredere Carina, che ora pare si sia schierata dalla parte di Giulia. Già nelle ultime settimane, la cascella aveva scritto qualche messaggio per appoggiare la Lellis. Giulia Delelli stupisce Carina, la cascella apprezza i valori dell'ex corteggiatrice. Se lo merita. Si merita la finale più di chiunque altro nella casa. Mi sono ricreduta su quella ragazza. Queste sono le prime parole di sostegno di Karina nei confronti di Giulia. La cascella spiega i motivi che lhanno portata a ricredersi sullex corteggiatrice. Ha dei valori veri, crede in ciò che è reale. Ha pensato solo al fidanzato e alla sua famiglia lì dentro, restando onesta e mai falsa con i concorrenti. Carina ricorda, inoltre, che gli errori commessi da Giulia durante il programma li ha fatti per poca conoscenza dei tempi televisivi e delle parole da usare in certi contesti. Per quanto riguarda, invece, i problemi di geografia della Delellis, Carina afferma che la giovane avrà tempo per imparare. Ciò che ha davvero apprezzato la cascella è il rispetto che Giulia ha mostrato nei confronti di chi ama. Questo è già tanto per una piccola donna della sua età. Carina cascella fa una promessa, incontrerà Giulia Delellis dopo il grande fratello VIP. Inoltre, Karina afferma che ci sarà occasione di vederla di persona e non mancherò di dirle a voce ciò che penso. Secondo la cascella, Giulia è rimasta sempre se stessa e anche per questo che ora le tocca ricredersi. Dunque, dopo l'abbraccio con Alfonso Signorini, ora i fan aspettano di vedere Giulia in un chiarimento con Karina.